Ciao cari leoncini, sono Cleo, astrologa di Astro Center. Questo 2022 parte per voi con il piede giusto e tra la primavera e l'estate le cose andranno anche meglio. Vi si apriranno nuove strade in molti settori. Giove si sposta dal segno dell'acquario, dove vi faceva un aspetto di opposizione ed entra nel segno dei pesci, lasciandovi finalmente un po' più liberi. In questo 2021 siete stati costretti molto spesso a scendere a compromessi e tante volte vi siete anche dovuti mordere la lingua. Ma voi siete il leone, re della foresta, che comanda e decide, mica scende a compromessi. A gennaio Giove, pianeta della fortuna, finalmente si sposta dall'opposizione ed entra nella vostra ottava casa, che è la casa dei soldi degli altri, dell'eredità. Dei soldi portati dal coniuge, del capitale portato in azienda da un socio, ma è anche la casa dei soldi dati da una banca sotto forma di mutuo o il ricavato di una vendita. Potrebbe ad esempio essere l'anno in cui voi o il vostro partner vendete qualcosa e ricavate il necessario per iniziare un bellissimo progetto insieme, magari proprio dalla primavera, quando Giove per alcuni mesi si sposterà nella vostra nona casa e farà un bellissimo aspetto di trigono al vostro segno. Come abbiamo detto, l'ottava casa può indicare anche la richiesta di un mutuo. Fate molta attenzione alla cifra che chiederete. Giove si trova nel segno dei pesci e quando si trova in questa posizione tende a far sognare un po', abbassando il senso critico nella valutazione delle situazioni. Questa maggior circolazione di denaro dalla primavera e ancor più tra luglio e agosto potrebbe far arrivare delle bellissime novità. Ad esempio, le coppie stabili potrebbero finalmente decidere l'acquisto della casa dei loro sogni. E i single? Nuovi flirt in arrivo, avventure, viaggi, anche un nuovo amore, magari proprio conosciuto in vacanza. Se vuoi saperne di più, ti invito a scoprire l'oroscopo 2022 nella descrizione qui sotto o su astrocenter.it